Ciao, sono Federico Magni, l'autore di tutti i videocorsi di obiettivoripresa.com. E questo è un orologio magico. Tra pochi secondi scoprirai come risparmiare oltre 10 ore ogni mese e avere nuovi contenuti di altissima qualità che aggiornano tutti i giorni le tue pagine su Facebook, LinkedIn e Twitter in automatico. Se sei un consulente, un professionista o hai un'azienda, ho preparato per te un video esclusivo di 5 minuti e 19 secondi che farà decollare le tue pagine sui social network senza essere lì fisicamente e ti mostrerò perfino i miei risultati personali. Non so per quanto ancora questo video resterà online è una strategia così collaudata ed efficace che potrei farne un videocorso a pagamento. Cogli l'attimo e guarda il video adesso, finché è ancora online e ancora gratuito. Se te lo stavi chiedendo, sì, posso garantire che non hai mai visto prima questa strategia, così poco conosciuta, perché è qualcosa di rivoluzionario ed estremamente facile da usare, ma fino ad oggi era riservata solo a pochi. Se ti ho fatto venire la colina in bocca e vuoi prendere al volo un'occasione d'oro, allora guarda questo video. Ti assicuro che non te ne pentirai, ci vediamo dall'altra parte.